andarmene dalla spiaggia Sam! Sam, mi senti o no? salire più in alto cerca un punto più alto per capire dove sei e eh dai Sam rispondimi Sam, mi senti? Grazie a Dio le nostre scorte. Lo sapevo, è vuota. È un buon segno, forse le presa prese sanno. C'è di buono che non posso più perdere niente, a parte la vita. Sto parlando da solo, Il primo segno della pazzia. bene, sta oh, Merda! Non mollare, Nate. Non mollare. Al diavolo questo posto. Al diavolo! 好 uh. sei. Ma... Merda. Devo raggiungere quella maledetta montagna. Non muoverti, Sam. No! direzione è giusta almeno credo proviamo da questa parte E sono al punto di partenza. Si sale. No, oh, merda no! Oh. No! Oh. Oh. È stato un salto niente male. Wow. Thank you. era assicurante. Wow, wow, wow, wow, wow, wow Oh! Incidenti. Oh! Uh. Uh, uh. Vai. visto qualcuno che passava di qui. Alto, smilzo, pieno di stupide idee su un tesoro dei pirati. Pessima giornata, eh? Poveri balorti. Volevi arrampicarti? Eh, con quegli stivali? Certo che non ti serve più Sì Funziona Certo che non ti serve più. Sì. Funziona. Siamo quasi... tra gli alberi siamo nel cuore della giungla qui si muove tutto io non vedo niente ok gente falso allarme ma gli occhi aperti andiamo e ogni fessura Ok, e adesso? Oh, ah, cos'è? Caspita, che storia atroce. L'equipaggio di Burns ha avuto fortuna quanto me con questo tesoro. Per poco non ti ammazzavo Sam, stai bene? Sì, sono ancora in piedi È bello che tu sia ancora vivo Andiamo Un tesoro ci aspetta un attimo, Sam. Che stiamo facendo? Che vuoi dire? Voglio dire che le scorte sono sul fondo dell'oceano indiano. Allora andiamo a rubarle all'esercito di Nadine. Sì, a proposito. Siamo noi contro un esercito. Per ora ce la siamo cavata bene. Finendo dispersi in mezzo al nulla. Stavamo cercando di venire qui. Sì, ma avevamo un piano di fuga. Senti, la butto lì. Proposta assurda. Perché non scendiamo... E rubiamo una delle barche di Wraith. Le barche aspetteranno. Sai perché siamo qui? Perché la mia salvezza ha un prezzo. Ok? E per saldarlo entreremo in quella giungla e troveremo libertà. Tu hai trovato qualche traccia di un'enorme colonia pirata? Perché io non ho visto nulla. È un po' tardi per i ripensamenti, non credo? Senti, possiamo prendere in considerazione l'idea che il progetto di Avery di un'utopia pirata è fallito e ci siamo lasciati trasportare da questa suggestione invece di trovare una reale soluzione al tuo problema? Se tacerò quest'isola palmo a palmo se serve finché non troverò il tesoro. Quindi, se sei confuso sul motivo per cui sei qui, puoi tornare a casa, Nathan. Ehi, ehi, ehi, tornare a casa? Mi prendi in giro? Hai idea di cosa ho sacrificato per essere qui? E quello che ho sacrificato io, eh? Gli ultimi 15 ah, anni della mia non vita. Non c'entra nulla con tutto questo. C'entra con tutto questo e come? Che c'è? Puttana. <ride> Vuoi ancora andare a casa? Vediamo che altro scopriamo. colpo non male come inizio cioè speriamo che il resto non sia sepolto sotto secoli di polvere e roccia di credenza Sam, qua su, arrivo. Eh, nessuno è in casa. Questo posto ha visto giorni Già, al tetto serve un ritocco. Speriamo solo che non ci crolli in testa. Sam, di qua. Ok, ci sono. Andiamo da questa parte. Questo passo mi verranno dei quadricipiti da paura. Ah, non vedevo l'ora di sgranchirmi, Ma chi lo dice? cassa, ho un'idea e andiamo attento Guarda, ci siamo <ride> questa devi vederla <ride> wow. che cosa vedi?